profonda, di fare in modo che la battaglia alle mafie sia trasversale a tutto il Paese, non è un problema soltanto del Nord o del Sud, ma è un problema in primo luogo dei ragazzi per la costruzione del nostro futuro.